Mi han detto frate ma dov'è che vai Ho detto fuori fra in un altro posto E se ho comprato delle nuove Nike È perché avevo quelle rotte addosso A 18 anni ho fatto qualche live A 24 pure qualche soldo E se ho imparato a non mollare mai È perché voglio realizzare un sogno e a volte non ho tatto Ma preferisco essere zero piuttosto che falso Mi sembra che la gente addosso abbia un sorriso casta, Non se lo levano nemmeno il giorno in cui mi ammarr Ho fatto una chiamata a chi mi gira il fumo Ho detto porta io ho portato euros Hai fatto una chiamata ed hanno chiuso uno Così per colpa tua con quella merda ha chiuso Mi hanno detto frate ma dov'è che vai?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 è solo andata non so se ritorno no oh, oh oh oh è solo andata non so se ritorno è solo andata non so se ritorno è solo andata non so se ritorno